Se ti voglio un po' cosa fa? Cosa vuoi? Stai bene! Tu, tu! Tu! Se ti lascia... Beh, se un altro intero,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 C'est dur, c'est dur C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est c'est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 This is the end of the world. This is the end of the world. This is the end of the world. This questo a dire... Cosa c'è di a me. Forse troverò col sogno. E' bello il queste Ma cosa è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 subito sì. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. Baffetto. No, no, no, no, no, Ой, ты не поймал! Ой, ты не поймал! Ой, ты не поймал! Ой, ты не поймал! Ой, ты не поймал! Ehi, Vegas! Ti ho preso! Cosa hai fatto? che non ho visto tutto per me! Uff! cosa Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Uff! Cosa cosa eccola, eccola, eccola, Non mi ricordo che l'ho fatto... mi che Non mi fatto... Non mi che Non mi che che mi Oh, Ho scordato! Ho scordato! Sì, ho scordato! Sì, Sì, ho Che cosa? Ma come ci riesci a buttare?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 Sì, perché sono in Sì, Sì, Sì, Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Sotto! Ti Sotto! Voglio che basta. desidero soltanto che tu sia felice. E non te lo metterebbe tu le tue scelte personali. Anche se c'è forte di mezzo. Non mi mischerò mai più. Per quanto ti che Sei troppo tifo. Sì, sì, sì. Eh, Che mm -hmm. Beh, posso comprarti qualcos'altro. Mm -hmm. Non è certo questo E ti questo, non è fatto delle cose grandi. Che fastidio, io credo che tu possa fare. ho capito bene. фудак. Дякуємо, що ви були чесними. Ну, тут non no aspetta aspetta che si? non so se tu vuoi vincere Verner si può soltanto in modo ho trovato qualcosa di strano forse mi la carta no? un'occhiata a questa oh, no, mi ha è un po' il mio bello. Mi ha detto che è un bello. stata Non chiamiamo spesso dei consulenti esterni, non è sospesa. Mi ho controllato la registrazione. Nessuno dei consulenti esterni ci ha dato un Ma tu tocca! Senti un suono, no? Sì, sì, sì, Ma sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io aspetto così. Dammi un poco più di spinta, è chiaro? Vai. Allora, una cosa,